Su Siamo su FaceTime, non è Twitch FaceTime. Come si allontanano subito i maranza, avete capito? Basta usare la testa nella vita. Veloce, come ieri. ieri